Slowly fading in my mind When you left I was so completely gone But now I'm sure You were some of the best of things Benissimi amici, ma buonasera! Oddio sarà partito l'audio buonasera eh, buonasera piano piano, piano, piano, piano, piano, piano dobbiamo piano, essere troppa energia troppa energia. energia allora buonasera carissimi sì, gli amici gli di uh, Loma Radio 4.32, la frequenza del tuo cuore devi sempre dirla <ride> mi piaceva orribile, fa venire la glicemia no cioè è, è vero molto da spot. spot allora noi noi questa sera noi caro Martin chi abbiamo con noi? abbiamo un ospite speciale esatto che ci parlerà però c'è un motivo cioè, Beh, ovviamente perché è, è la motivo. settimana De... c'è un motivo che chiamo così a caso cioè è la settimana dedicata alle donne festa della donna quindi è una settimana dedicata a tutti naturalmente a eh, donne in carriera donne che hanno eh, che, come si dice una, un loro negozio che possono avere una loro attività Ecco. quindi eh, viva la donna girl power della serie girl power. Eh, la settimana della donna abbiamo deciso di dedicarla tutta a donne, a donne. Eh, eh, donne, donne. e quindi Aspettiamo una ragazza brillante, solare, simpatica, energica. La, la conoscerete tra poco. Lei si chiama, già lei si eh? chiama Eleonora. Sì, l'abbiamo già conosciuta. L'abbiamo già conosciuta perché? Perché? Perché specialmente quella nostra amica che salutiamo, Giovanna, quella gran culona della Giovanna. <ride> vincitrice, perché, noi, perché era vincitrice. Non, del non diciamo una cosa strana, è fortunata. No, perché no? sembra quella della culona. No, che quella è un'altra. Quella, un quella è un'altra un cosa. Non facciamo un po' di scelta. Invece perfetto. sto dicendo che ha vinto. Eh, e anche eh, semi 1993 ha vinto anche lei. Quindi un salutone hanno vinto questi fantastici giveaway. Perché abbiamo fatto il concorso. Eh beh, adesso, ho detto, ho con... e beh di tendenza. adesso naturalmente adesso ci colleghiamo direttamente da Ravenna dal suo negozio, giusto? Sfuso più, con... più di Ravenna con Eleonora. Ciao, Eleonora. Buonasera. Buonasera, a te. Buonasera Eleonora. Buonasera, come stai? Tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Tutto benissimo, ottimo. Che il Bio Wild sia con te e con tutti. Lo fa un po' messa, però è Infatti, bello così perché abbiamo scritto Bio Wild. Esatto, perché, perché è, abbiamo scritto BioWild? Per, Bio perché lei facendo eh, gestendo questo negozio di rettenza, di Sfuso più. E abbiamo proposto di tenere per sei puntate all'interno di Lomar Radio 432 una rubrica dal titolo BioWild, perché poi ci racconterà della sua avventura lavorativa, della sua filosofia di vita e di tante cose. Quindi, benvenuta su Lomar Radio 432, Eleonora. Grazie mille, grazie per avermi dato questa opportunità. Adesso cercherò di essere il più chiara ed esaustiva possibile. Certo, ma certo. Non ti preoccupare. Allora, innanzitutto partiamo, no? Da eh, perché sai? Cioè, partire col bio, no? Cioè, nel senso che. Tutti leggiamo sempre è bio, è bio, è bio, è bio, è bio, è bio, ma a, a, a approcciarsi ad una filosofia di vita bio, veramente bio, non è facile. Cioè sembra, tanto dici una, vabbè, compro questo, compro quello, compro quest'altro, però a volte può risultare dire, beh, vabbè, chi se ne frega, bio non bio, è sempre uguale, è sempre un prodotto, è sempre più o meno la stessa cosa, tanto adesso ci stanno dietro le cose. E eh, quindi, ecco, quindi, come è nata tuo, il tuo approccio verso il bio? Allora, innanzitutto spezzo una lancia a favore di, di tutti. Nel oh. senso, sì, io ho questa filosofia, l'ho intrapresa, che non è neanche tantissimo, sarà... Un anno da quando ho iniziato ad approcciarmi a questa parte più naturale, eh, ma non sono bravissima, nel senso è una cosa che possono fare veramente tutti, perché una cosa secondo me proprio centrale e fondamentale è che non c'è bisogno che poche persone facciano eh, insomma abbiano una vita perfetta dal punto di vista ecologico ed ecologista ma basterebbe che tante persone la facessero mh, avessero una vita mediamente bio, mediamente ecologica per fare veramente la differenza esatto cioè basterebbe che eh, non so, per dire anche quando si va a comprare un prodotto, si leggesse naturalmente se è biologico o meno, come fatto e quant'altro, almeno già su 10 prodotti, se uno comincia con 2, poi 3, poi 4, sicuramente già non solo ne giova il pianeta, credo ovviamente, ma ne gioviamo anche noi stessi. tant'è che lei sfuso più nasce dall'idea di prodotti sfusi eh, tu, non vendi, tu non vendi birra alla spina, e lì volevamo arrivare, ma invece qualcos'altro, giusto? Esattamente, infatti il negozio nasce proprio, eh, dunque è nato innanzitutto perché io cercavo da tempo un negozio così, Ah, e non trovandolo ecco. nella mia zona, mh, mi sono detta basta, adesso voglio fare qualcosa, voglio provarci. E quindi mi sono buttata a capofitto in questa avventura, diciamo. E quindi eh, appunto da sfuso più si trovano tutti i prodotti per eh, la pulizia della casa, la detergenza, ma anche per l'igiene personale, ehm, tutto scuso è cioè, ci ricaricabile sono. quindi cioè, esatto tu, uno viene lì da te, si fa due chiacchiere intanto ricarica magari il, non so, il lavapavimenti per dire no? esatto, uno ecco. può portare i propri, i propri flaconi che sarebbe la mm. cosa più green possibile tanto penso che chiunque abbia a casa qualche contenitore plastico uh. finito certo. o mezzo finito esatto quindi eh, si può tranquillamente venire con i propri vuoti che poi vengono ricaricati ovviamente viene tutto pesato e tarato per cui una cosa che dico non aspettate di ritrovarvi senza che poi magari andate al brutto supermercato plasticoso sotto casa certo. esatto. Beh, ma venite prima anche se c'è rimasto qualcosina io faccio la tara e vi do esattamente quello che chiedete come quantità eh, il famoso peso e tara esatto, <ride> esatto. esatto Peso e tara, peso e pago no? Peso e pago, peso e tara Esatto E tra l'altro questi prodotti sicuramente che, ha, che tu hai Cara Eleonora cioè, mh, Sono prodotti eh, che fa, fanno bene Come abbiamo detto anche All'ambiente all perché sì. parlare di detersivi, lo sai che adesso c'è della serie, c'è un po', adesso è un po' passata questa moda, ma c'è stata la moda fino a 4-5 anni fa, anche un po' di più, no? dove c'era il detersivo che doveva praticamente avere dentro, non so, l'acido solforico perché dovesse venire la roba, no? Cioè, met metti la lavatrice, butta dentro l'acido solforico, tieni fuori bianco così, anzi non c'era più neanche la lavatrice, perché <ride> doveva lavare la roba. Invece adesso c'è un approccio un pochino... Forse questo è un cambiamento in meglio, no? E anche grazie a persone come te, che un pochino, ma mano a mano, piano piano, si sta cercando di utilizzare anche cose meno aggressive. Ecco, c'è la famosa leggenda. Meno aggressivo vuol dire che pulisce meno? Oh, no sfattiamo <ride> questo mito. Questo mito mentre passa un treno, che è il treno biologico il treno biologico, oh, che... biologico. biologico. che va ad acqua e va ad acqua, d acqua. e sapone naturale eh. si fa le bolle come in fa le bolle bla, bla, bla bla, quelli <ride> elettrici. Eh, sì. E quindi, ecco, quindi non, non è vero che è un prodotto che, che poi pensiamo sempre che biologico è più diluito. Non è vero che è più diluito, credo, no? no eh, okay. è, cioè, è, è, quindi non è vero che un prodotto biologico non pulisce come un prodotto di quelli <totività> aggressivi. No, infatti, allora, anzi, forse biologico vuol dire proprio più concentrato. Certo. Perché usando materie prime mh, pure, il prodotto rimane più denso alla vista e più concentrato. Quindi meglio ancora perché ne va usato meno. Ah, per cui eh, è sempre certo. tutto in quell'ambito del meno è meglio. E anche risparmi, quindi risparmi esatto. all'ambiente... Esatto. economia sostenibile, circolare, green perché magari vorrebbero cambiare profumazione, sentirne altre, dicono eh ma non finisce più. Eh quello, c'è cioè, cioè la famosa profumazione tipo di lavanda, no? Che ogni tanto tira quella di lavanda, no? Eh sì, è una vergogna. Solo che dopo un po' quella di lavanda, quella di lavanda, è solo che se ti dura due mesi il prodotto, la lavanda tutti i giorni, è una roba che ti sembra di stare in Provenza, no? E dopo alla fine è una, roba, una bella cosa. Ma ti chiedevo anche una cosa, cosa consigli? Cioè, Partendo un pochino un po' così, nello no? specifico, cioè, ehm, da, da un neo, ad un neofita, no, con cosa consiglieresti di partire come prodotti? Cioè, nel senso, eh, per la casa, per la cura del, non so, della del corpo, della persona? Ecco, spiegaci un attimo. Allora, ehm, io credo che, vabbè, ovviamente, un po' alla volta bisogna sperimentare. Uh, nel bene e nel male poi io dico sempre male che vada avrete speso quei 2-3 euro non vi è piaciuto il prodotto ne cerchiamo un altro um, allora per i più diffidenti direi che si può partire da prodotti per la casa non so, lava pavimenti, lava piatti, perché diciamo non viene messo nulla addosso che magari può spaventare eh? e esatto. quindi si può già però vedere la qualità del prodotto ma senza, tra virgolette, metterselo addosso. Il passo successivo poi, ovviamente, e questo secondo me ha un grandissimo impatto, eh, lo può avere il provare tutti i cosmetici solidi. Cosmetici solidi che a molta gente Purtroppo, ma lo capisco, fanno ancora paura <coughs> Perché passarsi una saponetta Che è solo una saponetta all'apparenza però eh, sì. Tra i capelli e come dicevate prima Vedere che non ti lascia tanta schiuma E vedi, non è mai la schiuma di Perché tutti pensano, schiuma, esatto, tutti pensano Esatto, più fa schiuma più pulisce Invece no, non, è, non è assolutamente vera sta cosa, No, no? La schiuma non, non incide sul, né sulla purezza del prodotto né sulla sua qualità, anzi molte volte più schiuma fa più si camuffa la realtà eh. del prodotto, uh -huh. quindi ehm, io consiglio a tutti di non temere questi prodotti eh, e di non farsi neanche magari spaventare dal prezzo, ora, un cosmetico solido che può essere uno shampoo, un balsamo, un bagno schiuma, ha una media più o meno di 10-11 euro, che ovviamente è di più rispetto al flaconcino diffuso o che si di quello che è il liquido che si compra al supermercato. Certo ma nonostante sia una saponetta piccolina equivale a 2 barra 3 flaconi tradizionali di liquido cioè ti dura veramente... una vita? Eh, anche quello esatto, esatto <ride> sì. cioè, è, quello... è quello investi nell'ambiente ovviamente investi comunque anche economicamente perché ti dura di più esatto quindi... hai meno scarti esatto. e quindi hai meno scarti e quindi meglio di così cosa c'è? Esatto, cioè perché per esempio Io ricordo anche C'è cioè, anche, eh, come hai detto tu Cara Leonora, meglio partire no, Per i neofiti o quelli un pochino più <ride> Si può restire, eh, tipo, per, so, Io porto mio babbo, no, che lui darebbe l'acido muriatico Su qualsiasi cosa <ride> Per dire, no? Ecco, io invece sono cioè, Per esempio, noi invece Esturiamo i lavandini con il bicarbonato Il limone, l'aceto eh, avevamo, eh. avevamo fatto Vada va Dio tra l'altro Avevamo fatto anche un sapore di Marsiglia fatto in casa per la lavatrice per cercare di ecco insomma di essere più eco green tra virgolette possibile. <ride> e lava anche no? meglio eh? lava anche, e anche è meglio. È meglio e durava Ma una è vita è non più <ride> Se non finisce mai è una cosa odiosa non finisce mai ecco ho fatto due o tre flaconi che non finivano perché andavano allungati <ride> Giovanna ce l'ha chiesto poi sì, la, Giovanna la, ricetta. Ce chiesto, la ricetta ecco però ecco eh, c'è una cosa da dire no specialmente anche sui prodotti lavatrice perché lo vedo anche con mia mamma no c'è un po' di tirare indietro, ah, ma tanto non lava, tanto non, non so, biologico, cosa vuol dire? C'è una diffidenza. C'è proprio, cioè, diciamo che la diffidenza nei confronti di biologico però un po' è rimasta. Sì, è dura da mandare via, è veramente uno zoccolo duro. Um, la cosa su cui io spero, soprattutto anche in un negozio del genere, è che i prezzi eh, solidi a parte però di una ricarica di qualunque prodotto sono veramente convenienti perché sì. non si paga l'imballo non si paga l'etichetta no. e quindi il prezzo è veramente basso per cui anche i più diffidenti potrebbero tranquillamente provare senza svenarsi e io poi sono sicura che sì. torneranno come poi è, è successo finora esatto certo, perché certo. Cioè, prendersi cura anche dell'ambiente no? come dici tu Eleonora cioè, e prendersi cura anche, anche delle cose che si hanno in casa perché a furia di usare anche delle cose molto aggressive cioè si rovinano mobili, si rovinano i pavimenti si rovina questo, si rovina quello cioè io lo vedo coi fornelli per dire no? a furia di darci della roba stra-aggressiva stra eh? stra <ride> il fornello scusate non esiste più per non cioè, parlare delle mani per non parlare delle mani poi figuriamoci <ride> scusate che mi è venuta un attimo Dei tosse a parlare di aggressivo chimico. di chimico <ride> onestamente anche perché per tutte cose più di cloro, di roba che sì, io certo. Figuriamoci. ecco per una persona prendiamo per esempio mia madre no, che lei soffre poverina di raga di alle mani terrificanti e no, è, è, è, costantemente usa dei prodotti molto molto aggressivi ecco sicuramente una visita ci sono anche questi prodotti che tu hai nel tuo negozio sicuramente possono andare bene per persone che hanno anche forse dermatiti queste cose del genere alle mani assolutamente io ho poi tutta una linea specifica ecco. eh, di prodotti per il corpo quindi dallo shampoo al bagno schiuma al detergente intimo eccetera apposta per chi ad esempio soffre di sensibilità chimica multipla e tutto quello che ne consegue, quindi dolori, pruriti, ezemi, fastidi, eccetera, eccetera. E anche quella è um, confezionata ovviamente per mantenere intatte le sue qualità, ma la cosa bellissima è che è tutta in flaconi di bioplastica derivante dalla canna da zucchero. Ah, che meraviglia! La plastica ma non lo è ma che bello bioplastica bioplastica è tutto bio così è bello no? perché c'è cioè, tu... quindi è de degradabile è biodegradabile esatto. No. Eh, esatto esatto eh. Eh. no perché il problema della plastica nell'ambiente si vedono sempre che eh beh certo, certo, cose certo. Cioè, col tempo pesci, cioè. che Esatto, anche nell'ostomaco ma, cioè, praticamente tu hai, hai questo negozio non scuso più hai come una piccola catena no? dove tutto si ricicla, tutto si riusa sì. e tutto ridiventa quello, cioè... Si trasforma! Eh, tutto, si trasforma. Esatto, esatto. tutto si trasforma! Nulla tutto si distrugge, tutto si, si, si trasforma! Nulla si, si, si, si, si crea e nulla si distrugge, esatto! Eh, appunto! Esatto, esatto! E tu sei partita quindi proprio con questa idea precisa, no? Sì, io avevo in mente questa cosa, l'ho voluta tantissimo perché ho passato un paio d'anni a meditarci su e mi mancava un po' il coraggio, sinceramente. Però poi mi sono detta che se volevo fare la differenza, perché veramente è stato quello, io voglio fare la differenza, non solo per quello che riguarda me, la mia vita, eccetera, ma voglio provare ad aiutare, tra virgolette, gli altri, rendendo le cose più accessibili, più facili, anche più economiche, insomma, perché ci sono varie scelte che si possono fare anche mh, senza spendere chissà quali cifre. But so little by little, what about coming? Tenevo a dire infatti che anche quando ho scelto i prodotti da inserire a livello di scuso eh, sono stata anche attenta al fatto che mantenessero quasi un chilometro zero. Infatti, ah, no. ho mh, due ditte separate, eh, una delle quali è di Forlì, e ah, tutte bevi? le materie prime sono del Forlivese. Quindi, Così anche l'economia circolare, certo esatto quindi è, è, è un, un, circuito, un circuito virtuoso virtuoso, virtuoso sì. esatto. un circuito virtuoso esatto tutte le aziende della zona che aiutano e, e tu praticamente quindi sei il punto finale dove la gente così può venire ad acquistare questi prodotti beh, esatto. biologici diciamocela biologici che tra l'altro ti chiedo anche una cosa per ignoranza mia personale, si Bye. spazia quindi dalla casa, dai prodotti della persona al trucco giusto sì. anche c'è ecco. anche una linea di trucco totalmente vegana, quindi adatta a qualunque tipo di pelle e anche questa con tutti i crismi quindi senza derivati del petrolio ovviamente, senza parabeni senza siliconi, senza paraffine veramente fatta per bene ma non per questo meno efficace anzi Certo. Anzi, il Anzi tutto Anzi, il contrario, Esatto. Hai anche una linea pet, pet friendly? Quindi per i nostri amici pelosi? Sai che mi dovrebbe arrivare? Ah, ah, ah, e, mo, e qua, qua l'aspettiamo. Eh. Wow, allora. Ti verremo a trovare molto presto. Sì, molto presto perché il nostro pet friendly qua <ride> che sta a dormicchiare la serie che è il presidente poi della radio. È il lui, presidente di Lama Radio. Il presidente sì. di Lama Radio. Sì. Esatto, lui ha bisogno. In questo... <ride> Arriva la bella stagione, il bagnetto e quindi. Questo... Bel bagnetto. Sì, ecco... è, appunto con la bella stagione arriverà la linea ecco, dedicata oh, molto, ecco, molto bene. Molto sì. bene. Ti chiedevo anche questi trucchi, no? Eh, sono sempre. Eh, ignoranza sempre. Eh, sono solidi? Sono... Cioè, è il normale rossetto? È il normal, la normale cipria? Oppure anche lì è un qualcosa a livello visivo, di design diverso? Allora, per quanto riguarda proprio il make up, no, visivamente è quello ah, tradizionale. Okay. Sì, quindi rossetti, mascara, le ciprie, tutto diciamo normale all'occhio, eh, cambiano gli ingredienti. Quindi un, diciamo che tu ti crei un piccolo mondo, tra virgolette, Bravo. venendo da te. Sì, è proprio sì. quello che vorrei arrivare a dare. Nel senso, una persona entra qui dentro um, Ed esce senza dover fare altre altri 14 tappe Prima di poter andare a casa e, aver, e, insomma, e fare la spesa Ecco, Mi quindi piacerebbe. guadagni anche in tempo eh, Guadagni e in tempo Risparmi in CO2 In stress Perché già solo andare al supermercato a prendere i prodotti Io divento deficiente, qualsiasi prodotto che sia da quella, quell'altra, quest'altra, quando, quando dico eh, sapone intimo, oh Madonna di Dio, vai nel, nel reparto di là: no, non è lì perché non è vicina agli sciab, è vicina a quell'altra, è vicina a questa, quindi invece lì c'è tutto. C'è tutto. È quindi tutto. è proprio il caso di dire che vuoi di più, passa a sfuso più. Esatto. Mamma mia, c'hai anche lo slogan, c'hai anche lo slogan. <ride> <della sera. ride> Grazie non mille, Eleonora. Non uso più la differenza la fai tu. La fai tu. Esatto, eh, allora vero, tu. tutto torna. E nelle prossime puntate, Eleonora, tu ci darai dei consigli anche. No? oltre naturalmente a parlare di i a, prodotti a e di che esatto, a spiegarci tutto il prodotti, mondo, ci darai anche dei consigli, magari su eh, come partire. Magari non so, eh, dei, dei piccoli tutorial, tra virgolette, per diventare un po' bio, un po' tutti noi. Certo, assolutamente molto bene allora ti ringraziamo ancora Grazie è stato un piacere noi volevamo appunto far conoscere agli amici di Loma Radio Eleonora e quindi oggi era la puntata in video le prossime saranno all'interno del nostro live cioè, show solo, in audio, solo, solo, abbiamo solo così. Solo le cose, le iceberg, eh, sì, stappato iceberg, il coperchio, stappato poi, un coperchio tutti dentro, i contenuti un... ne verranno fuori. C'è un di una, una roba da dire che è lunga, è giustamente lunghissima. E quindi, grazie ancora, Eleonora. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie mille. E allora. Alla prossima! Alla prossima con. il mio wild, la nostra Eleonora. Sfuso più, andate a trovarla, Ravenna. Ciao, ciao, ciao. ciao grazie Eleonora, ho When you left I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find.